Accuse a Monte, Cecilia Rodriguez, non è più il mio fidanzato, che cao me ne frega. Non c'è verso di chiedere a Cecilia Rodriguez di commentare lo scandalo che ha travolto Francesco Monte, determinando il suo ritiro prematuro dall'isola dei famosi. Lo dimostra un video registrato ieri sera durante un party organizzato a Sanremo. Località che la Rodriguez ha raggiunto per ispirare l'area del festival e prendere parte ai numerosi eventi satellite a esso collegati. Cecilia si lascia intervistare, fino a quando il giornalista le chiede di commentare quanto accaduto a Francesco sull'isola. La Rodriguez letteralmente scappa dalle telecamere, non prima di aver risposto, non è più il mio ragazzo. Parlasse chi deve parlare. Che ca o me ne frega a me. Cecilia Sanremo con Stefano Monte. La cosa curiosa è che il tutto è avvenuto mentre. A pochi metri di distanza, c'era Stefano, fratello di Francesco Monte. Manager di Cecilia, il giovane la segue durante questi eventi ed è normale che assista anche ad alcune delle sue interviste. Per niente disturbato dalle parole utilizzate da Cecilia, Stefano è stato visto continuare a ballare e sorridere con l'ex fidanzata del fratello. A dimostrazione del fatto che la loro rottura non ha condizionato il rapporto professionale preesistente tra loro. In foto, Cecilia Sanremo con Stefano Monte. Si sono lasciati con il GFV. Cecilia e Monte si sono lasciati in seguito alla partecipazione della modella al grande fratello Vip. Nella casa, sotto l'occhio vigile delle telecamere, la Rodriguez ha conosciuto Ignazio Moser, innamorandosene, al termine di un periodo tribolato durato qualche settimana, ha deciso di lasciare Francesco a favore di Ignazio. Oggi, circa tre mesi dopo quel momento. I due stanno ancora insieme.